Uomini e donne, Sonia e Emanuele si sono lasciati? Lo sfogo preoccupa. Uomini e donne, Sonia Lorenzini condivide uno sfogo, la storia con Emanuele Mauti in crisi. Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne forse si sono lasciati. E questa la notizia che sta sconvolgendo i telespettatori. Da ormai molto tempo, i due ex protagonisti del trono classico non si mostrano insieme. Sappiamo bene che, dopo la scelta, avevano scelto di andare a convivere, prendendo una casa tutta loro. Ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto. Cosa è successo tra Sonia ed Emanuele ancora non è noto. La Lorenzini, però, ha condiviso su Instagram un lungo sfogo, dove è possibile percepire che la relazione con il Mauti non prosegue a gonfie dure. L'ex tronista chiede ai fan di non fare più domande e, soprattutto, di non insistere di fronte al loro silenzio. Quando avranno voglia di parlarne pubblicamente, saranno proprio loro a farlo. Per ora, però, Sonia non intende rivelare cosa sta accadendo tra lei ed Emanuele. Il suo lungo sfogo fa pensare che la loro relazione sia finita, anche se potrebbe trattarsi una crisi passeggera. La vita di ognuno è fatta di periodi. Essere personaggi più o meno conosciuti non significa dover rendere partecipi le persone di ogni avvenimento. In questo modo Sonia inizia il suo sfogo condiviso sui social. La Lorenzini poi continua, rivelando di non essere più disposta ad accettare il comportamento insistente dei fan. Ci sono cose estremamente personali. Che per alcune persone forse è giusto rimangano tali. Non è con l'insistenza, l'arroganza e la maleducazione che si otterranno certe risposte. A questo punto Sonia rivela esplicitamente di non avere voglia di rispondere alle domande dei fan riguardanti la sua storia con Emanuele. Infine, la Lorenzini fa una richiesta importante. Vi prego di non continuare in modo assillante in questa direzione. Quando sarà il momento e solo nel caso in cui avremo voglia, risponderemo. Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti preoccupano i fan, il lungo sfogo conferma la rottura?. Sonia ed Emanuele da molto tempo, ormai, non si mostrano più insieme su social. La coppia era abituata a condividere i suoi momenti di quotidianità con i fan. Ora da tanti giorni, i telespettatori si sono resi conto che Sonia ed Emanuele potrebbero non stare più insieme. Qualche tempo fa, la Lorenzini e il Mauti avevano scelto di smentire queste notizie. Ma ora lo sfogo dell'extronista riapre i dubbi.